Ciao a tutti, oggi 28 marzo 2017 in Commissione Sport abbiamo trattato il tema delle barriere eh, sulla curva nord e sulla curva sud dello stadio olimpico. E, dopo un sensibile, sensibile abbassamento delle barriere eh, stiamo gradualmente arrivando alla rimozione totale delle stesse. Questo è il secondo appuntamento della Commissione, tre mesi fa ci siamo visti per la prima volta e appunto ci eravamo dati, dati appuntamento a fine marzo per un aggiornamento della situazione. I tifosi si sono comportati bene, quindi sono meritati appunto questo abbassamento delle barriere e tra poco molto probabilmente la loro rimozione totale. A metà maggio quindi ci rivedremo per un, un ulteriore aggiornamento e per studiare un progetto che riguarda il, la possibilità la, di far assistere al tipo organizzato alla, alla partita in piedi, come avviene in, in Inghilterra e in Scozia con una standing area quindi, dove la, la tifoseria appunto potrà seguire l'evento sportivo con la libertà di potersi muovere, cosa che sì. effettivamente adesso ancora sì. non, non avviene perché nonostante appunto siamo riusciti ad, eh, ad andare verso le dimensioni del barriere ci sono ancora i posti assegnati singolarmente. Che un, in, con questa ulteriore eh, operazione contiamo appunto di, di raggiungere l'obiettivo prioritario che è quello di avere uno stadio sicuro ma anche pieno. Esattamente, e ci diamo come prossima scadenza e il prossimo mese di più. Ciao! Ciao! Ciao.